Ciao ragazzi, eccoci tornati insieme alle mie lezioni. Allora, come prima cosa vi auguro un fantastico 2023 a tutti. Non so quando andrà, sarà pubblicata questa lezione, ma... Siamo eh, a Natale oggi, quindi vi auguro un, un anno fantastico pieno di soddisfazione. Detto questo, oggi voglio andare sulla tecnica, eh, tralasciamo quindi teoria, armonia, scale, eccetera. Andiamo prettamente sul lato tecnico. Parliamo di Ghost, eh, su come si eseguono, perché esistono, perché si suonano, e tutto quanto oggi ho già fatto delle lezioni quindi cercate nel mio canale qualche, qualche lezione fa e oggi voglio presentarvi un paio di esercizi eh, per sviluppare per perfezionare questa tecnica che a mio modo di vedere è fondamentale cioè le ghost eh, nel basso sono un po come eh, diciamo eh, L'olio buono nell'insalata, insomma, è inutile avere un'insalata buonissima se no, non si condisce almeno un pochino. Non so se il paragone regge, però la vedo così. Eh, vando alle ciance andiamo a vedere questi due esercizietti. Allora, il primo eh, è su una successione di accordi di settima, quindi Do settima, Re bemolle settima, Re settima e Mi bemolle settima. Quindi 4 accordi di settima per semitoni ascendenti, Cosa succede? Eh, faccio due battute per accordo 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, poi re, 2, 3, eccetera. Ogni 8 battute, eh, aumento i BPM di 5. Eh, aumento la velocità di 5 bpm. Quindi, eh, inizio a 90 e finirò, eh, vediamo un po', facciamo quattro giri, insomma, e intorno a 105, 110, vediamo un po'. Allora, il groove è questo. Quindi abbiamo, dividiamo la battuta in quattro quarti, quindi quattro eh, movimenti, primo movimento è eh, sol sol ghost ghost quindi parto dalla quinta di do sol sol ghost ghost secondo movimento eh, pausa diciamo su, sull'uno primo sedicesimo di pausa poi ghost che io prendo sulla corda di la e due ghost sulla corda di sol Terzo movimento Ghost sulla corda di re. Ricordatevi che a seconda di eh, dove suona la Ghost, su che corda scelgo di suonarla, mi cambia anche il suono. Magari non sarà udibile con tutto l'insieme degli strumenti, però c'è anche questo fattore, oltre alla comodità. Eh, quindi, abbiamo detto: siamo arrivati al terzo movimento, Ghost su primo sedicesimo prendo sul re e poi si bemolle il sedicesimo e pausa ghost quindi la settima minore e poi di nuovo due volte sol e due ghost quindi in tutto la battuta viene così molto lentamente posto di un semitono, quindi partirò da La bemolle, fate attenzione ovviamente a eh, suonarle precise queste cose, Inutile è utile partire subito se poi ogni tanto vi, vi scappa la, la nota, oppure la ghost dove invece c'è la nota, lentamente. E quando avete preso poi, eh, diciamo, feeling con questo groove, e eh, vi diventa quasi automatico, allora aumentate la velocità. Questo è il primo esercizio, andiamo a fare... Con la base e poi vediamo il secondo. We'll be eccoloci tornati quindi il secondo esercizio eh, è sempre eh, costruito sull'accordo di settima quindi parto ancora una volta da do settima e vado per quinta questa volta una battuta per accordo 3. Four, sol settima, su, 3, 4, la settima, su, 3, 4, La settima, su, 3, 4, Mi settima, 3, 4, Si settima, Fa 7 settima, Do diesis settima, Sol diesis settima, chiamiamo Mi bemolle settima, Si bemolle settima e Fa settima. Cioè, il groove, molto lentamente, parto dalla tonica, quindi andiamo a vedere in Do, do settima, l'accordo cioè Do, Mi, Sol, Si bemolle, eh, si può prendere qui, qui lo sapete, ne ho parlato mille volte, quindi a me ora mi piace eh, per questo groove questa posizione, quindi Fatto Do Re Ghost questo è il primo movimento. Oppure Sperimentate su che corda suonare le ghost, poi secondo movimento vado sulla terza maggiore. Mi l'ultima nota del secondo movimento, l'ultimo sedicesimo è un La e poi faccio questo legato la terza con la settima minore quindi ghost ghost ghost quindi terzo movimento è si bemolle ghost ghost ghost che io prendo una sulla corda di sol e due sulla corda di re ultimo movimento di nuovo mi, terzo maggiore, cost e un'altra un legatura fra Fa e il Sol, quindi la quarta e la quinta, e, riscendo, e rivado sulla tonica Eccetera. E anche qui la faccio a 90 Ovviamente questa è un'idea mia Si può variare eh, tutto Le posizioni, gli accordi, la velocità, eh, il groove eh, Io vi do uno spunto eh, Da questo spunto costruite tutto quello che vi viene in mente E mi raccomando andate per gradi Cioè partite lentamente Curate tutto quello che fa parte de dell'esercizio vado io a fare il mio sperando che mi venga <ride> e poi ci vediamo al prossimo video